Buonasera e benvenuti a questo incontro eh, nell'ambito del programma dei dialoghi degli incontri del Festival eh, della Salute Globale. E buonasera a Giovanni Vecchi. Buonasera. Eh, io sono l'editore che organizza il festival che come sapete si terrà a metà novembre a Padova ed è diretto da Walter Ricciardi e Stefano Vella. Eh, Giovanni Vecchi era già stato a Padova nella prima edizione, questa seconda edizione noi l'abbiamo rinviata per uh, i motivi della pandemia e del lockdown, ma abbiamo pensato, come sapete, di animare una serie di incontri eh, sulla pagina Facebook del festival, quindi sul web. Ce ne sono stati già tanti, ne abbiamo, abbiamo trattato vari temi che devo dire con un riscontro molto positivo di interesse persone che ne hanno partecipato e oggi eh, siamo particolarmente contenti di questo incontro con eh, con giovanni vecchi perché tratteremo un tema essenziale per la salute globale che è quello delle diseguaglianze eh, giovanni vecchi è uno dei maggiori esperti in italia di questo tema ed è un esperto nella sua duplice natura se posso dire di storico ed economista o storico dell'economia eh, ne ha trattato sia in sede, come dire, accademica e, e di ricerca, in particolare è, è l'autore e curatore di un libro importante, che vi segnalo, pubblicato al Mulino, credo, mi pare, nel 2011, che si chiama In ricchezza e in povertà. Il sottotitolo importante è Il benessere degli italiani dall'unità oggi. Eh, Giovanni Vecchi insegna all'Università di Roma 2, ehm, torvergata Vergata qui. Ehm, e, eh, ma ne ha trattato anche, questo è importante dirlo, come consulente della Banca Mondiale, della FAO e di altre importanti istituzioni internazionali eh, per un'assistenza tecnica ai paesi più poveri, ai paesi che hanno bisogno di conoscere anche la, la loro situazione. La situazione della povertà. Vi diceva che prima che ci fosse il lockdown, era stato in molti di questi paesi, tra cui lo Yemen, Iraq, ehm, per un'attività sul campo che è fondamentale perché, come dire, evidentemente vecchi non ha soltanto una dimensione della povertà sulle carte, sulle statistiche, sui dati, ma anche nella realtà concreta di come questa si sviluppa. Il tema, come dicevo oggi, è la diseguaglianza, di cui ovviamente la povertà è una componente importante, e visto che questi dialoghi sono dialoghi pensati come: ehm, messa a punto di questo grande tema la salute globale in un'epoca in cui più di ogni altra cosa sia la salute globale lo, lo abbiamo capito attraverso il dramma e quello che sta succedendo in tutto il mondo ehm, il tema di oggi sarà le diseguaglianze prima e durante o dopo per quello che si può prevedere la pandemia io dunque lascerei la parola a a Giovanni Vecchi ringraziandolo molto, siamo d'accordo che lui farà vedere una serie di slide molto interessanti di dati, parlerà per circa una mezz'ora e poi negli ultimi minuti di tempo se ci sarà qualche domanda che ci arriva oppure io, a me verrà qualche curiosità, gliela potrà fare cercando di stare nei 45-50 minuti. Quindi gli darei la parola ringraziandolo molto e predisponendomi come voi ad ascoltarlo. Bene, grazie, grazie Giuseppe per questo invito e questa opportunità di parlare di cose che sono davvero importanti e purtroppo anche molto attuali. Allora io ho preparato, come dicevi, qualche diapositiva per aiutare la mia conversazione che ho organizzato, si vede nella slide successiva, con tre domande sostanzialmente. La prima è, riguarda, ha una dimensione storica, quindi la, la domanda è come stavamo prima della pandemia. La mia risposta breve, per chi ha fretta, è scritta sotto, come credo si veda, ed è non stavamo molto bene, e, purtroppo, e cercherò di argomentare il perché. La seconda parte di questa chiacchierata è, è come vanno le cose durante la pandemia. E qui la mia risposta breve è peggio ancora, c'è cioè molto male, cercherò di... Questo non ho bisogno di dirlo perché siamo tutti protagonisti di questa fase, quindi è difficile eh, scappare da risposte del genere. E poi c'è la domanda più difficile, come staremo dopo la pandemia? E qui eh, per forza c'è bisogno di prudenza e quindi ho messo dipende e cercherò di argomentare un pochino. E queste risposte. Quindi, la prima parte come stavamo prima dell'economia. Nella diapositiva successiva affronto la scelta, beh, come si fa a rispondere a questa domanda? Guardando ai fatti, eh, in primo luogo, e quindi mi sono chiesto eh, quali indicatori considerare, anche dato il formato, i tempi eh, e la audience che abbiamo oggi. Allora ho identificato tre indicatori, il prodotto interno lordo, che possiamo prendere come una misura dei redditi eh, pro capite, quindi una misura del nostro reddito medio, diciamo, la disuguaglianza, quindi come questo reddito medio si distribuisce nella popolazione e la povertà, che eh, si concentra sulla coda di sinistra, sulla parte più povera della popolazione, questo perché è il reame delle diciamo, variabili di un, di un economista, c'è cioè una metrica monetaria, qui si parla di Euro, di dollari, insomma, e naturalmente a noi interessa un, un concetto di benessere più ampio. Ci sarebbe una lunga lista di altri indicatori, non eh, avente natura monetaria da considerare eh, che sacrificherò perché naturalmente in mezz'ora non si può fare tutto. Quindi, come stavamo prima della pandemia, la diapositiva successiva ci mostra il primo indicatore che è il prodotto interno Lordo. Come eh, spero si veda, l'ho presa un po' alla larga. Mostro sull'asse orizzontale un secolo e mezzo insomma, di storia, come vedete si parte dal 1870, si arriva ai giorni nostri e le righe mostrano, dopo aver aggiustato per l'inflazione e varie altre cose tecniche, la performance dei diversi paesi. In cima alla lista, vedete in cima a questo grafico c'è l'andamento. Ci sono gli Stati Uniti, poi si collocano le, eh, la media insomma, dei, dei paesi dell'Europa occidentale e poi c'è l'Italia. C'è l'Italia e staccati, diciamo, sotto nell'anno attuale vi sono gli altri, le altre regioni del mondo. Quindi vedete che l'Italia è una storia mh, di successo, vedete questo andamento tipico che sembra un, una, una, una, mazza, una stecca da... Da, da hockey, no? rimane per lungo tempo eh, piatto l'andamento del reddito e poi a un certo punto intorno alla seconda guerra mondiale l'Italia inizia a mettere le ali, raggiunge assieme all'Europa eh, il benessere, sostanzialmente lo conquista e poi però vedete che c'è questo cerchioletto, non so se si vede negli anni finali, beh qua vale la pena approfondire, questo è vedete che l'Europa occidentale continua a salire, ma l'Italia vedete che eh, si allarga, poi lo vedremo meglio. Quindi nel complesso, in un'ottica globale, questo è un mondo, il messaggio che ci portiamo è un mondo che sta crescendo, è cresciuto, è cresciuto però in maniera naturalmente molto diseguale. Tutti hanno, tutte le regioni del mondo sono riuscite diciamo, a mettersi in marcia, ma non tutte sono riuscite a conquistare lo stesso livello di benessere. La misura di queste diversità la vediamo nella diapositiva successiva. Questa è una fotografia, di nuovo, primi dell'Ottocento, ma insomma la, eh, diciamo un momento storico abbastanza lontano per dire, bene, questo era come era la distribuzione dei redditi in un momento in cui erano veramente pochissimi paesi che erano riusciti a industrializzarsi e quindi a mettersi in marcia verso il progresso. Questa curva così eh, asimmetrica mostra un mondo che sostanzialmente era nella sua pressoché eh, diciamo totalità in una condizione di povertà. L'80-90% della popolazione mondiale intorno al 1820 viveva al di sotto di quello che è un dollaro eh, quotidiano oggi, no? Erano pochissimi, questa è quella piccola coda destra che si vede eh, di questa curva, che invece avevano raggiunto naturalmente livelli di benessere eh, notevoli e naturalmente l'Inghilterra in primis il primo paese a aver sperimentato il processo di modernizzazione e di industrializzazione. Quindi questo è un quadro iniziale, un mondo uniformemente povero con pochissime eccezioni. Nella slide successiva vi faccio vedere quello che accade nei successivi 150-200 anni. Qui abbiamo due eh, curve, la prima riguarda gli anni 70 e la seconda riguarda gli anni 2000. Allora, questo è come è distribuito il reddito, la forma ci sta dicendo che 150 anni dopo che l'Inghilterra è riuscita a mettersi in marcia la conquista del benessere, del progresso, eccetera, non tutti erano riusciti a seguire, a emulare il modello inglese e, e quindi cosa è successo? Che il mondo, qui ho scritto, non so se si vede che è diventato con due gobbe, eh, l'immagine del cammello è quello che ci aiuta ad aiutarla, la prima gobba sono i paesi che sì, sono cresciuti, ma diciamo non tanto, quanto quelli che si sono invece addensati sulla seconda gobba, sono i paesi che sono riusciti invece a imitare il processo di modernizzazione prima di altri. Quindi questo è un mondo in cui c'è stata una grande divergenza, crescita, ma a velocità diverse, e quando due... Ehm, eh, diciamo atleti corrono ma a velocità diverse la distanza fra i due aumenta e questo è avvenuto in un mondo che si è polarizzato si è, si è eh, chiaramente eh, è diventato bimodale nei successivi 40 anni il cammello sempre con quella slide scusa, quel ca il cammello diventa un dromedario cioè la gobba, le due gobbe spariscono diventa un'unica distribuzione che è questa curva verde se si riesce a vedere in cui vuol dire che c'è stato un riavvicinamento, un accorciamento delle distanze su scala globale e naturalmente, e quanto questo sia soddisfacente, non sta a noi a dirlo, ma i fatti mostrano chiaramente che sono 50 anni che stiamo vivendo dal secondo dopoguerra di forte convergenza. Fra, quindi il mondo sta diventando un posto più uguale. La diapositiva successiva è semplicemente una, così, un riassunto per ricordarci questi tre momenti salienti nel tempo, eh, siamo arrivati qui nel soli del 2000, resta da vedere il terzo indicatore importante che è quello della povertà nella slide successiva. Prima di vedere la, la, il grafico bisogna naturalmente chiarire che cosa intendiamo per povertà, no? perché eh, è una parola che diciamo, è importante, è un concetto importante, gli economisti ne distinguono due varietà, questo mi servirà non tanto per la discussione che stiamo facendo adesso sulla distribuzione globale dei redditi, ma quando arriviamo a fare un focus che vorrei fare sull'Italia. Allora, Gli economisti distinguono fra povertà relativa e povertà assoluta. L'unica cosa che vorrei sgombrare in questo momento dall'equivoco è che povertà assoluta non è un sinonimo di povertà estrema. Povertà assoluta significa semplicemente che noi decidiamo di fissare un paniere ideale di beni e di servizi, che può essere ricco quanto si vuole, povero quanto si crede, quindi oggi possiamo decidere in Italia quanto eh, mettere dentro questo paniere, prezzare questo paniere e decidere che chi è povero, chi non riesce a permettersi l'acquisto di quel paniere, ma dentro quel paniere ci possono mettere ottimi vini, ottimi cibi, ottimi condizioni abitative. Quindi povertà assoluta non vorrei che fosse, per chi ci ascolta, un sinonimo di povertà estrema. È semplicemente che è assoluta nel senso che una volta che decido che cos'è il minimo per vivere oggi in Italia, quello non lo cambio. Cosa diversa è la povertà relativa, dove invece io sono povero a seconda della mia distanza rispetto alla media. Noi non ci occupiamo di questa, ci occupiamo solo della povertà assoluta. Il grafico successivo vi mostra... L Equivalente di quello precedente, di come va, come sono andate eh, nel, nel corso di 200 anni sostanzialmente di storia, la quota delle persone in condizioni di povertà assoluta. Allora, a prescindere da quale di queste lineette si vogliono seguire, vedete che nell'asse verticale misuriamo, si va da 0 a 100, misuriamo quanti sono i poveri nel mondo, da 0 a 100. E poi nell'asse orizzontale misuriamo il tempo. Queste sono curve che scendono. Cosa vuol dire? Vuol dire che la regola, la regola dello sviluppo economico moderno degli ultimi 200 anni è stata una riduzione della percentuale di popolazione incapace di acquistare un certo paniere di beni, che è un certo prezzo. A seconda di quanto si è generosi nel fissare questo paniere, si muove su una curva o l'altra. Vi faccio notare, prima di cambiare diapositiva, che soltanto mentre diciamo i lavori che le, le stime che riguardano i primi 200 anni qua 150 anni sono appannaggio del lavoro degli storici economici che hanno dovuto fare un po' di naturalmente essere ingegnosi per stimare eh, questi numeri, numeri solidi li abbiamo a partire grossomodo dagli anni, fine anni Ottanta, metà anni Ottanta ed è questa linea nera che si vede in fondo. A questo grafico vedete che questo ci sta dicendo che quando i dati diventano molto certi la linea diventa anche molto ripida vuol dire che sta un mondo in cui a prescindere dai giudizi che si possono dare dati alla mano la quantità il numero di persone eh, come percentuale della popolazione mondiale sta diminuendo a un tasso mai visto se vogliamo portare a casa due numeri solo due e questo grafico ci sta dicendo che nel 1820, intorno all'inizio del XIX secolo, pressoché l'intera popolazione era povera all'80-85, a seconda di dove si voglia fissare questa soglia della povertà, ma insomma era un mondo uniformemente povero, salvo rare eccezioni, oggi su scala globale stiamo sotto il 10%, certo, nella misura in cui queste stime un po' eroiche, Um, um, abbiamo fiducia questa è la percentuale vi faccio solo vedere per stimolare la, così, la riflessione un'immagine un diversa che è la slide successiva in cui ho sempre lo stesso eh, mh, sempre un grafico sulla povertà qui ho nell'asse orizzontale ho 200 anni di storia esattamente come prima sull'asse verticale non sto più calcolando la percentuale di persone in condizioni di povertà ma conto le teste proprio quante persone sono povere allora noi sappiamo e la storia questo grafico ci dice una cosa ci dice beh guarda durante pressoché l'intera storia dell'ottocento e del novecento sostanzialmente il numero dei poveri è sempre aumentato questa area rossa che si vede sotto o questa linea nera se la si riesce a vedere dal monitor eh, indica un costante aumento del numero di persone eh, povere. Quindi è un quadro completamente diverso da quello che abbiamo visto prima, in cui invece la percentuale crollè, crollava, di poveri crollava in maniera uniforme. Questo, naturalmente La spiegazione di questo, di questo fenomeno sta nel fatto che la popolazione mondiale a un certo punto ha messo le ali, eh, è diventata una popolazione che da poche centinaia di milioni è diventata una popolazione di 7 miliardi di abitanti, quindi con una popolazione crescente in maniera più rapida dello sviluppo economico, sostanzialmente vanno assieme i due risultati che vi sto facendo vedere, con una, con una importante implicazione. Importante implicazione vuol dire che è solo dalla fine del, diciamo degli anni 90 che in maniera inequivocabile per la prima sto volta diciamo, nella storia dell'umanità, così come la conosciamo, ricostruita dai nostri numeri, cala anche il numero dei poveri assoluti. Quindi questo è un traguardo che l'umanità ha raggiunto molto recentemente. Gli anni 90 sono tecnicamente ieri per la storia. Quindi queste dipingono tre pagine, prodotto interno lordo, reddito medio, disuguaglianza e povertà, su scala mondiale, che rispondono alla domanda come si stava prima della pandemia. Qui stiamo andando, diciamo, su scala globale, un quadro molto positivo, per riassumere, molto positivo. Un reddito che sta crescendo, ancorché in maniera non uniforme, un'epoca di grande convergenza, abbiamo visto non più cammelli ma dromedari e poi un, un tasso di povertà che eh, galoppa in discesa, sia in termini percentuali sia in termini di numeri assoluti, a un tasso che non si è mai visto nella storia eh, documentata dell'umanità. Se ripercorriamo questo stesso percorso con l'Italia, sull'Italia, facendo un focus sull'Italia, possiamo vedere essere più veloci, anche se rischio di. ci muoviamo quindi alla slide successiva e anche quella successiva ancora. E ripercorriamo la storia del PIL, in questo caso. Questo è uno zoom diciamo, della storia, vedete che anche in questo caso sull'asse orizzontale ho esagerato, ho messo 700-800 anni di storia, quindi questo grafico comincia dai tempi di Dante e poi come vedete arriva l'unità d'Italia, Vittorio Emanuele II, ci sono le due guerre mondiali che sono quelle due barrettine e l'asse verticale, sto sempre misurando il reddito medio degli italiani. E poi alla fine vedete che c'è questa storia di un'ascesa formidabile che è quella che porta gli italiani ad essere fra i paesi più ricchi nel mondo, più benestanti nel mondo e poi abbiamo questa pronunciata inversione di trend che stiamo vivendo, che ci fa dire beh, prima della pandemia stavamo bene da un certo punto di vista, male da un altro perché questa inversione di trend così forte non ha precedenti nella nostra storia post-unitaria. Se guardiamo il grafico successivo, questa volta non è più su tanti anni, qui voglio ragionare su un fatto, allora, questo è un grafico un pochino più tecnico, in cui confronto la storia dell'Italia con quella dell'Europa negli ultimi diciamo, 13 anni. In questo grafico ho, ho messo sull'asse orizzontale sempre il tempo, però lo faccio cominciare dalla data della crisi finanziaria del 2007-2008. Fatto 100 il PIL in quell'anno, sapete c'è stata questa grande, grave crisi economico finanziaria che ha colpito... Ehm, il mondo, il prodotto interno lordo degli italiani, ha seguito la traiettoria rossa. Il prodotto interno lordo del resto dell'Europa ha seguito la traiettoria nera. Cosa vuol dire? Che mentre il resto dell'Europa, già diciamo intorno al 2015, è riuscita a risuperare i livelli pre-crisi, quindi è riuscita a riguadagnare tutto ciò che era stato perso a causa di questo grave shock, a noi interessa esaminarlo perché naturalmente adesso stiamo parlando di uno shock di una pandemia che ha delle assonanze naturalmente con uno shock sistemico come quello che, che vi sto proponendo. Allora qui vedete che l'Europa ha impiegato 7-8 anni per tornare sopra i livelli pre-crisi. La linea rossa viceversa mostra come gli italiani abbiano avuto uno shock più ampio, la curva rossa sta sotto quindi vuol dire che il prodotto interno lordo è diminuito di più che altrove, e sta crescendo a un tasso assolutamente eh, più lento, in questo, eh, tanto che non abbiamo neanche lontanamente raggiunto i livelli pre-crisi. Questo mostra, se continuiamo, adesso non so se si riescono a vedere le animazioni, se ci confrontiamo con singoli paesi, sostanzialmente, sempre tanto in questa diapositiva, si vede come, se ci confrontiamo anche con la Spagna, con la Francia, per non parlare di eh, Svezia e Germania, l'Italia è l'unico paese assieme alla Grecia a non aver raggiunto il, i livelli pre-crisi. Questo suggerisco di interpretarlo come un problema ben noto, naturalmente, ma che ha una natura, una spiegazione strutturale, evidentemente, quindi più, più preoccupante. Nella diapositiva successiva vi faccio vedere un altro tratto, un'altra storia, che a seconda delle lenti che vogliamo avere può essere una storia bella o una storia triste. Qui c'è la ricchezza, quindi il figlio del, degli sforzi, di, del il risparmio che si accumula si traduce in ricchezza. E quello che si vede qui è un grafico come ormai ne abbiamo visti tanti, nel, nel corso dei 150 anni la ricchezza, gli italiani conquistano il risparmio, questa è una grande conquista perché il risparmio dà tranquillità, soprattutto in tempi come questi, e lo conquistano, ma come vedete è già in corso, questo pre-pandemia, è già in corso un processo di diminuzione della ricchezza che naturalmente è il tentativo de, di difesa del benessere a fronte di, come abbiamo visto prima, diminuzione dei redditi, aumento della povertà e aumento delle disuguaglianze. Quindi qui ci si inizia a vendere sostanzialmente la casa di nonna per riuscire a tenere il eh, benessere, preservarlo e difenderlo dagli shock. L'ultima diapositiva, vi faccio vedere il grafico forse eh, diciamo meno meno noto questo è, una sto, è un tratto molto bello della, della storia economica italiana su questo grafico mostro sempre i 150 anni nell'asse orizzontale sull'asse verticale mostro l'indice di Gini che è una misura di disuguaglianza quanto più alto è questo indice tanto più alta è la disuguaglianza e l'indice varia da 0 a 100 quello che vedete qui è, si, si, si può tradurre in un messaggio semplicissimo gli italiani sono riusciti a crescere tantissimo, con in termini di reddito medio, e sono riusciti a coniugare questa crescita a un crollo della disuguaglianza. Quindi è un bel modello di sviluppo in cui la crescita, la crescita di lungo periodo non ha sacrificato la disuguaglianza. Tutto questo nel lungo periodo, ma come vedete c'è una chiara inversione di trend all'inizio degli anni 80, adesso qui l'adattazione, avendo un orizzonte temporale ampio, non è... Molto importante, ma come vedete c'è un aumento delle disuguaglianze che non ha precedenti nella nostra. Questo è importante, naturalmente, unire i due elementi, perché finora, sto correndo molto, spero non troppo, ma i dati che ho trasmesso sono, siamo, eh, siamo sfuggiti dalla, dalla miseria, abbiamo visto crescere il PIL, ma abbiamo visto una preoccupante incapacità di continuare a farlo crescere, anzi siamo ancora a livelli sotto quelli della crisi di dieci anni fa, a differenza degli altri paesi con cui siamo soliti compararci, il resto dell'Europa. Il secondo tassello che aggiungo ora è quello della disuguaglianza dei redditi, dove si è innescata una forte, marcata eh, inversione di tendenza dal trend secolare che abbiamo vissuto, resta da esaminare la povertà. Allora, la povertà come va? Beh, la povertà non va bene, evidentemente. Se il reddito non aumenta e la disuguaglianza aumenta, la povertà non può andare bene. Quindi si tratta di vedere come va, e nella slide successiva, che possiamo uh, sintetizzare, beh, la povertà assoluta è quello che è classificata, diciamo, è definita come la percentuale di famiglie che non riesce a permettersi l'acquisto di un paniere di beni minimo, definito dall'Istat. C'è una. Uh, simpatica app che possiamo consultare nel sito de dell'Istituto Nazionale di Statistica l'Istat, adesso vi faccio vedere due, due numeri ma insomma questa, questa spesa dipende naturalmente da dove si abita, da, da che nucleo familiare si ha nel eh, conteggio degli italiani che sono poveri, se il 4,1 degli, degli italiani erano poveri, nel 2007, questo livello è diventato nel 2019 eh, il 7,7%, quindi è quasi un raddoppio, rispetto al 2018 era raddoppiato, il 2019 è andato un pochino meglio, come vedremo fra un, fra un attimo, ma vedete che c'è un'articolazione, spero si veda, territoriale notevole, c'è un gradiente notevole, c'è un, un nord, nord-est, nord nord-ovest, che viaggia sul 6,5%, un, un centro addirittura un pochino sotto e un sud che è a doppia cifra, 10,5%. Per capire in concreto diciamo, di cosa stiamo parlando, nel pannello di destra di questa diapositiva vi faccio vedere in concreto eh, cosa vuol dire essere poveri. Allora, se io vivo in un piccolo, ho fatto questo esempio, ma ne potete, si può consultare il sito dell'Istat e togliersi la curiosità, se uno ce l'ha, di vedere a seconda di dove uno vive qual è la povertà. Ma se io immagino di vivere in un piccolo paese del sud, oggi nel 2019, Classifico come povero una famiglia fatta da un singolo, da un singolo individuo se, dispone, se spende meno di 570 euro al mese. Se questa persona ha un compagno o una compagna, eh, i due insieme, per non essere classificati poveri, eh, secondo la soglia del lista, devono spendere almeno 830 euro al mese. Se arriva un bebè, come vedete, in tre Devono, devono arrivare a fine mese con 940 euro, includendo tutto, da mangiare, l'affitto, ogni spesa per la salute, per eh, divertimento, qualunque tipo di spesa. Quindi sono livelli, non so quale sia la vostra reazione, ma insomma eh, certamente modesti. Ecco, Vedere che il 10% di una delle nazioni più ricche, diciamo che siamo noi, gli italiani, siamo, non riesce a raggiungere questi livelli è un dato che diciamo, fa una certa impressione. Questo per quello che riguarda la povertà assoluta. Ora, se andiamo alla slide successiva, se qualcuno avesse la curiosità di vedersi i rapporti dell'Istat, e questo non dobbiamo leggerlo, voglio solo mostrare una questione. L'Istat utilizza povertà assoluta e povertà relativa, ma c'è tanta differenza. Se utilizziamo un concetto, i poveri sono 5 milioni, se ne utilizziamo un altro, i poveri sono 10. Quindi è importante per chi si addentra in queste cose chiarire queste cose prima di guardare gli ulteriori numeri. La slide successiva, l'ho dovuta mettere perché è uscito ier l'altro, eh, il nuovo rapporto per il 2019, e eh, vedete è uscito il 16 di giugno del 2020, io non ho vista molta attenzione sui giornali, ma c'è una notizia apparentemente buona, dice che nel 2019 c'è il calo della povertà assoluta, vero, poi andiamo a leggere i rapporti, eccetera, eccetera. Quello che c'è scritto sotto naturalmente è molto importante, adesso nel contesto che spero di aver dato. E cioè, sì, è vero che è un pochino calata rispetto al 2018, questo è nel corso del 2019, ma è anche vero che restiamo a livelli ancora superiori a quelli della crisi. Quindi stiamo in un quadro, almeno vuol dire che tutti gli interventi a sostegno naturalmente della povertà non sono evidentemente riusciti, a far recuperare neanche su questa dimensione i livelli che avevamo 13-14 anni fa. Da qui questa, questa mia risposta breve, come stavamo prima della pandemia, non tanto bene, obiettivamente, poi non c'è limite al peggio evidentemente, tuttavia andando avanti eh, vi do lo sguardo che adesso dovrebbe essere ormai familiare, queste sono le stime di quanti sono stati i poveri, definiti secondo una soglia punto assoluta, nella storia d'Italia intera. Nell'asse verticale misuro la percentuale di popolazione povera e vedete che è stata una marcia interrotta da qualche piccolo episodio, sostanzialmente gli anni fra le due guerre e la seconda guerra mondiale, una marcia verso una riduzione della povertà, ma con una pronunciata, ben visibile, inversione di tendenza, di nuovo a cavallo degli anni Ottanta e degli anni Novanta. A questo punto abbiamo i tre quadri, della, i tre tasselli, i tre vertici di un triangolo: disuguaglianza, povertà e reddito, non ci danno un quadro per, sul quale essere ottimista. Voglio aggiungere un elemento, ancorché di corsa. Questo è uno studio che non abbiamo ancora pubblicato, fatto con Massimo Baldi, eh, Baldini dell'Università di Modena, Reggio Emilia e Giulia Mancini, in cui guardiamo un aspetto generazionale. Cioè, mentre finora io, per ragioni di tempo, solo ho solo mostrato dei numeri che riguardano l'italiano medio, se guardiamo chi è povero e guardiamo la dimensione generazionale, beh, questa è l'Italia del secondo dopoguerra, questo, questo grafico che vi sto facendo vedere. Qui l'asse orizzontale parte dal 1948, quindi siamo a ridosso della, subito dopo la guerra. Questo era un mondo in cui nell'asse verticale misuro i tassi di povertà, la linea nera tratteggiata riguarda eh, diciamo, le persone con 65 anni o più, la linea rossa riguarda quelle, i ragazzini, diciamo, i, diciamo, i ragazzi, i giovani, chiamiamoli giovani. Allora, Quello che vedete è che nel secondo dopoguerra l'Italia è un paese in cui i poveri sono gli anziani, essere povero era una cosa tremenda, era una, tantissima letteratura che, che, che denuncia quanto è brutta la vecchiaia all'indomani del dopoguerra, no? Della guerra. E, e viceversa, eh, i poveri, vedete la linea rossa la, nel 1948, è molto sotto, i tassi di povertà dei giovani sono molto sotto. Nel corso della storia repubblicana, una storia interessantissima, in cui abbiamo sperimentato il cosiddetto miracolo economico, eccetera, bene, le due linee si incrociano, si intersecano, i tassi di povertà dei giovani, la linea rossa, diventa più alta di quella degli anziani. Questo, come vedremo, si ripeterà nelle slide finali, lo vedremo con la pandemia in corso. Ma no, Questo cosa vuol dire? Vuol dire che è un paese profondamente mutato nella sua composizione. Adesso è, è quasi un'immagine vista allo specchio dell'Italia eh, all'indomani della guerra. Adesso, se, eh, se usassi la stessa espressione di prima, non è bello essere giovani si ha una probabilità più alta di essere poveri che non è, diciamo, rispetto a classi corti di età più anziane. Quindi questo non è un paese per giovani, che è appunto il titolo che abbiamo dato a questo saggio. Quindi riassumendo, riassumendo questa lunga corsa, nella slide successiva le risposte brevi sono queste che, che riguardano per l'Italia come si stava prima della pandemia, male col reddito interno lordo, incapace di recuperare i livelli pre-crisi, quindi pre-pandemia, ma anche pre-crisi economica finanziaria, quindi di metà, anni metà del 2000, disuguaglianza male, certo ho tanti studiosi amici che mi obietterebbero dicendo ma per, non, non si può dire male, non sono categorie analitiche, qui mi permetto un pochino di semplificazioni, ma avrebbe potuto essere peggio, certo, quindi si può dire non così male, ma insomma a questo punto povertà molto male, questo non ho esitazioni perché i tassi che raddoppiano non si erano mai visti. Molto brevemente, su quello che riguarda la seconda domanda, sarò molto più breve, quindi non spaventate. Come stiamo durante la pandemia? Beh, nella slide che ho preparato, come stiamo? Questo, lo, questo sappiamo rispondere tutti da solo. Da, da un lato eh, dipende, c'è chi sta bene, c'è chi sta male. Eh, noi come economisti facciamo fatica a quantificare in tempo reale gli effetti del lockdown, perché eh, ormai viviamo in economie molto complesse, quindi abbiamo effetti di breve, di lungo termine, effetti diretti e indiretti sui prezzi, quindi è molto complicato avere un numero da condividere e dire ecco quanto, eh, cosa sta succedendo in, questi, in, questo, in questo tempo, servono un po' di tempo e eh, bisogna saperlo, naturalmente questo vuol dire che bisogna attivarsi per avere dati e modelli adeguati per fare. In questo caso a me pare che oltre agli aspetti monetari anche un economista debba naturalmente <coughs> riconoscere che vi siano aspetti impossibili da monetizzare, come ho scritto, che riguardano per la prima volta generazioni eh, di italiani che hanno sperimentato cose che nessuno aveva mai immaginato di sperimentare, quindi limitazioni alla propria libertà, vedere appunto il tema della salute è una cosa su cui appunto come si dice non ha prezzo. Fatta questa premessa, dal punto di vista eh, del, dell'economia, per dire come va, io vi faccio vedere una sola figura. Che è, tratta, che è la slide successiva tratta da eh, una bellissima eh, ricerca fatta da Andrea Brandolini e collaboratori qualche anno fa, in cui sostanzialmente si sono chiesti, ma eh, quanto sono fragili economicamente le famiglie? In questo grafico che riguarda gli anni 2006-2016 eh, sì, c'è la risposta su quale quota della popolazione è vulnerabile. E viene fuori che il 44% della popolazione è vulnerabile. Ma vulnerabile cosa vuol dire? Vuol dire, secondo questi autori, se facciamo un esperimento in cui eh, io vendo tutto tranne che casa, diciamo così, vendo tutto il mio risparmio, ma, eh, al net, ma non l'abitazione, la, no, quanti di noi facendo questa operazione riescono a non cadere in povertà per almeno tre mesi? Semplicemente tre mesi. Questo, questo grafico ci sta dicendo che nel 2016 il 44% degli italiani, anche venduti risparmi al netto della casa, gli italiani sono grandi proprietari di casa, ma la casa non è liquida, non può proteggere da uno shock come quello della pandemia, beh, eh, questo ci dice che c'è una fragilità proprio endemica nel, nel finanziaria e, e, e quindi eh, come stiamo durante il lockdown stiamo male perché abbiamo poche risorse, questo significa questo indicatore abbiamo poca, abbiamo fretta di riniziare a guadagnare perché i risparmi non bastano a tenerci a mantenerci sugli standard termino con la domanda più difficile come staremo, eh, perché adesso qui si è scritto epidemia dovrebbe essere pandemia ma insomma come staremo dopo la pandemia allora la la, la prima cosa è che c'è un sentimento naturalmente di paura, eh, che, ne, di cui mh, accenno, nella, eh, che svolge un ruolo. Diciamo, questo non è un concetto tecnico come ho usato fino adesso, paura, ma lo riprenderò nella mia eh, diapositiva finale di sostanzialmente come economista paura di non riuscire a difendere ciò che sono riuscito a ottenere o con i miei mezzi o perché me l'hanno dato i miei genitori il livello di benessere che il paese è riuscito a conquistare e allora eh, guardo che nella diapositiva successiva e eh, mi domando sostanzialmente eh, appunto come starò dopo la risposta è, mh, è difficile è proprio difficile, questa non è una slide retorica, è una slide che vuole invitare a chi ci ascolta a, a prendere in considerazione il fatto che io non credo che esista una risposta in questo momento eh, fondata. Certamente è una crisi che colpisce un paese, spero di averlo un po' documentato, che ha delle debolezze strutturali, cioè lo stesso shock, lo stesso colpo può scuotere dalle eh, fondamenta un, un paese ma non un altro. Eh, Fa un esempio banale: l'Italia e la Germania, se è un paese è fortemente indebitato e l'altro no, i margini di manovra sono molto diversi. Quindi eh, il nostro è un paese che ha delle debolezze strutturali che consentono meno, ho eh, quasi finito, meno, meno margini. Dopodiché, eh, segua, vi faccio vedere un grafico, quello successivo, in cui eh, si mostra quello che ci attende. Questo è un grafico che ho rubato da un mio collega molto bravo che si chiama Paolo Brunori il quale a un certo punto proprio su questa piattaforma, su Facebook, eh, ha preso eh, una serie di stime di come andrà il PIL dopo la pandemia in Italia. E vedete che ha, eh, esiste un ventaglio di stime. L'Istat è la prima barrettina a sinistra, aveva inizialmente stimato una contrazione del PIL molto modesta, eh, 2-2,5%. Se guardiamo Confindustria era stata più pessimista. Confindustria è un blu più il blu diventa scuro e la barra lunga, più vuol dire che il PIL viene, c'è una previsione che vada peggio, no? e fino a, quindi questa è una collezione diciamo di stime, che vuol dire che c'è una concordanza nel dire che il PIL ovviamente riceverà, avrà una contrazione, quindi male, e c'è ancora molta confusione nel, nel decidere sarà, quanto grave sarà questa disuguaglianza. Nel grafico successivo, eh, nel grafico successivo vi mostro la, una, una cosa abbastanza… Eh, questo è uno studio fatto da, da IRPET, di nuovo, e eh, che cosa fanno qui? Fanno vedere, è un grafico che dice chi pagherà il conto di questo reddito che si contrae a causa del, della contrazione tremenda che ha avuto il sistema economico italiano e mondiale. Numero 1 nell'asse orizzontale vuol dire il primo decile, questa è tutta la popolazione che è stata ordinata dai più poveri ai più ricchi, quindi uno sono i più poveri, due quelli un po' meno poveri e dieci sono i più ricchi. Nell'asse verticale viene misurato quanto è severa la caduta di reddito a seconda di, chi, di quale decile si appartiene, quindi vedete che la curva blu dice che se dobbiamo credere alle stime eh, prodotte da questo centro di colleghi molto bravi, il prezzo più a, la contrazione più grande, c'è l'aldecile più basso, cioè i più poveri. E vedete che la curva che sale vuol dire che più si è ricchi, questo non è una sorpresa, chi è ricco ha più difese, si può difendere meglio, tipicamente, questa è una costante nella storia, le crisi penalizzano di più chi ha di meno. Quindi questo è un messaggio che ci sta dicendo che dobbiamo aspettarci un prezzo questo grafico ha il vantaggio di dirci la misura, cioè questo ci sta dicendo che a spanne chi è più povero paga un prezzo doppio di chi è più ricco, in assenza di interventi naturalmente da parte della politica economica. E quindi ci sono poi studi che stanno mettendosi in piedi per riuscire a disegnare eh, come proteggere Nella slide, le, le, le fasce più colpite. Nella slide successiva c'è l'altro aspetto tremendo, l'altro aspetto tremendo è se mi chiedo chi sarà il più colpito da questa pandemia. Guardando come dimensione l'età, vedete che in questo caso nell'asse orizzontale ci sono le classi di età e le previsioni dicono: che coloro che hanno il punticino più basso a sinistra in corrispondenza, un'età compresa fra i 18 e i 37 anni, sono quelli di cui ci aspettiamo un crollo più grave. Del, del reddito a seguito di questa pandemia, ed è quello per il quale naturalmente le misure di sostegno dovranno essere concentrate. E vedete che invece chi è in età addirittura 83 o più, l'ultimo punticino a destra, è quasi non eh, diciamo, colpito dallo shock della pandemia. Quindi questa curva che sale con l'età ci sta dicendo c'è un problema di distribuzione generazionale immenso in assenza di interventi naturalmente di politica economica. Ho concluso eh, con eh, diciamo una slide che riassume quello che ho detto. Eh, credo che serva sottolineare eh, questa cosa che ho scritto nell'ultimo bullet qui. In questo momento davvero bisogna essere prudenti, l'incertezza è troppa per poter fare previsioni, ma un senso di quali sono i settori e i segmenti della popolazione più fragili, questo è facilmente documentabile. La mia ultima, se ho ancora due minuti Giuseppe e... È... La riflessione è un ultimo grafico, in questo caso non ho curve, non ho numeri, ma semplicemente una riflessione più ampia con cui volevo concludere, che è la seguente. E, riassumendo, io diciamo, cercando di avere anche un po' di prospettiva e al tempo stesso di guardare avanti, vedo un circolo vizioso sul quale, eh, italiano, italiano sul quale la pandemia viene a colpire durissimo. Il, il mio ragionamento funziona così, noi abbiamo documentato, siamo in, un, in un, questo momento in un paese che non sta crescendo, con disuguaglianze e povertà in forte aumento, questo è documentato, questo è, è, fa, è facile. Quello che accade è che c'è una letteratura che ci dice, questo è quello che abbiamo vissuto negli anni 30 per esempio, del Novecento, ci dice che quando la mancanza di crescita è prolungata, la gente cambia, si perde la speranza, si cambia, le percezioni cambiano e si inizia a sviluppiare delle conseguenze meta-economiche che fanno fuori dall'economia, le chiamiamo conseguenze morali. Le e conseguenze morali sono conseguenze tutte ostative alla crescita, si sviluppano sentimenti che portano alla chiusura, all'intolleranza, all'immobilità a favorire la propria, propria nicchia e si sviluppa una miopia sostanzialmente, non si capisce più cosa sia uh, bene o non sia bene. Questo significa, in termini tecnici, che uh, si sviluppa un clima all'interno della società che inibisce quello che Abramovitz, autore di un libro uh, del metà degli anni Ottanta, uh, Thinking About Growth, aveva chiamato social capability. Social capability è la società, è le istituzioni di cui si dota, è la capacità di una società di adattarsi al cambiamento. Quindi arriva un cambiamento, può essere buono, può essere cattivo, la società vuole, sa gestirlo questo cambiamento, è dotata di istituzioni capaci di gestirlo. Bene, se si sviluppa un periodo di mancanza di crescita prolungata, come è quello che stanno sviluppando gli italiani, la social capability eh, si deteriora. Le conseguenze di queste sono un paese che non vuole più, che inizia ad avere proprio paura, paura del cambiamento. Ma il cambiamento è il motore, cambiamento inteso, declinato come scienza, come tecnologia, come progresso tecnologico, è il motore che alimenta il nostro benessere, che lo, che lo fa vivere. No? C'era un bellissimo titolo di un libro che si chiama eh, Ricchi per sempre, punto interrogativo, a ricordarci che bisogna difendere il benessere conseguito. Se noi non siamo in grado di adottare e di riuscire ad accomodare tutte le tensioni che la nuova, i nuovi paradigmi tecnologici colpiscono, richiedono in una società, questo questa è la, la conclusione, è il, è il libro che ha scritto anche recentemente il premio Nobel Angustito, nella Grande Fuga, se non riusciamo a diventare una società capace di accomodare, accogliere la, crescita, accogliere la, la scienza e la tecnologia, trasformarla in crescita, aggiungo crescita inclusiva, Beh, questo è l'inizio della, della fine su cui si aggiunge la pandemia, da cui la, le preoccupazioni. Io spero di non essere stato troppo lungo Giuseppe. Eccoci, no, è, è stato straordinariamente interessante. Anzi, grazie per la sintesi perché erano tante cose da, da dire insieme. Abbiamo pochi minuti, abbiamo avuto varie domande. Ne prenderei una. Uh, Nanà Cecchi ci chiede e ti chiede uh, come entra in questo discorso l'aspetto demografico, cioè la, uh, la riduzione della natalità. Eh, incide, a un'incidenza, può essere anche questa una componente di quel circolo vizioso, una mancanza di rinnovamento? Sì, darò una risposta brevissima che non fa giustizia a una domanda molto importante. Sì, una, una società che fra le conquiste che noi abbiamo eh, come italiani è la conquista della longevità, siamo diventati eh, un popolo straordinariamente longevo, dopo i giapponesi eh, se ci siamo ormai quasi. Con una popolazione così anziana... Naturalmente si hanno dei costi enormi per, che ci aspettano per mantenerla, dare una buona qualità della vita nella parte diciamo, finale e la popolazione anziana vota e i voti vanno in una direzione o nell'altra. Naturalmente se c'è da scegliere fra l'adozione di nuove tecnologie, eccetera, le preferenze naturalmente fra coorti sono diverse, quindi è un elemento fondamentale la demografia. Assolutamente. Ultima questione che volevo invece chiederti io. Tu hai fatto un'analisi molto interessante, e, e come dire, da questa analisi si evince la necessità se si vuole rompere quel circolo vizioso. Poi c'è chi non lo vuole rompere, gli va bene se, se lo tiene così. Ma ehm, chi pensa che quel circolo vizioso sia di pregiudizio, ne dico solo una all'articolo 3 della nostra Costituzione. Uh, si pone il problema di che fare, allora uh, eh, non possiamo fare un'altra lezione, sarebbe, sarebbe complicato chiederti un programma di politica economica per ridurre le diseguaglianze o dare più opportunità ai giovani, però una cosa te la chiederei, uh, qual è il tuo atteggiamento nei confronti delle varie proposte di reddito minimo, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza che adesso Uh, il governo ha ripreso, è una direzione di marcia, ce ne sono tante ovviamente di formulazioni possibili, ce n'è una di Bonparais che era il reddito universale, cioè dare a tutti una cifra incondizionata uh, in maniera tale da saltare anche qualunque tipo di controlli, verifiche eccetera, poi ci sono state invece varie proposte. In una situazione come quella che tu hai descritto, in particolare in una situazione di shock come quello dell'esterno dell'economia, come quello del coronavirus. Tu credi che queste forme possano essere interessanti, utili, da riprendere, da approfondire? Possa essere una parte della soluzione al problema? Assolutamente sì, eh, Giuseppe, questo è un, un tema fondamentale. Io sono, oltre all'articolo 3, metterei anche l'articolo 32 della Costituzione, che è quello che garantisce, vuole che, che ciascun cittadino abbia eh, diritto alla buona salute quindi io sarei fiero di un paese che eh, soprattutto in condizioni di emergenza non esita ad adottare misure straordine proprio e grazie all'Europa in questo caso possiamo farlo in maniera su una scala adeguata che dia l'immediata priorità a quella parte della popolazione che non ha accesso a eh, redditi minimi, ma anche a servizi di base e in Impressionante vedere nei paesi in via di sviluppo il crollo, naturalmente non appena c'è un raccolto che non va bene cioè non appena c'è uno shock negativo il crollo del, di accesso di come si trascuri la salute e quindi si ponga eh, diciamo, le premesse per eh, forse la cosa più importante per la quale anche gli economisti eh, che non parlano di benessere sono diventati economisti cioè cercare la prosperità di una società quindi sì, il reddito va assolutamente eh, messo come un diritto eh, di una nazione che voglia ritenersi civile. Bene, io do a tutti quelli che ci ascoltano un appuntamento e a proposito di salute torniamo sui temi della salute con Stefano Vella e Antonio Gaudioso di Cittadinanza Attiva. Mercoledì 24 alle ore 17 parleremo di accesso alle cure. Uh, il titolo è un po' come dire provocatorio, ma insomma, dice se mi ammalo, ma non di coronavirus, che succede? No? Cioè, in questo periodo poi abbiamo parlato molto di questa specifica grave situazione, ma ovviamente ce ne sono tante altre. Il sistema sanitario italiano, come uh, è stato detto tante volte, scritto anche da Stefano Vella e Walter Ricciardi, è un sistema che, nonostante tutto ha tenuto, Alcuna, un sistema pubblico che ha tenuto alcune prerogative, ma è stato indebolito negli anni e quindi bisogna che questa sia un'occasione per ritornarci, rafforzarlo proprio per quello che diceva Giovanni Vecchi, cioè perché quella alla salute è un diritto per tutti e quindi non, è, non può essere che chi non abbia la possibilità di pagarsi una cura privata debba aspettare mesi